Sotto copertura 3, novità e anticipazioni sulla terza stagione. Sotto copertura 3, ci sarà la terza stagione?. Dopo la cattura di Zagaria in molti si chiedono se ci sarà o meno una nuova stagione di sotto copertura. Anche la seconda stagione della fiction con Claudio Joe è stata un successo, nonostante la concorrenza del Grande Fratello Vip su Canale 5. Ilari Blasi ha sempre vinto la serata in termini di ascolto, ma la serie televisiva Sirai 1 ha sempre mantenuto uno share molto alto. Sono tantissimi i telespettatori che si sono affezionati alla fiction, che questa stagione ha visto al centro le vicende di Michele Zagheria, interpretato da Alessandro Preziosi. Il successo ottenuto dalla seconda stagione di Sottocopertura fa ben sperare in una possibile terza serie, ma al momento non ci sono notizie certe. La Rai non ha ancora annunciato un seguito o la possibilità di scrivere una nuova sceneggiatura. Sotto copertura 3, il futuro della serie televisiva. Dopo sotto copertura la cattura di Zagaria non sappiamo se ci sarà la terza stagione. Certo visto il successo si può ipotizzare un seguito, ma ad oggi nulla è stato confermato. Bisogna dire che non è stato detto neanche il contrario. Quindi in questo momento non ci resta che aspettare qualche notizia da parte della RAI. Una cosa è certa, la storia del boss Antonio Iovine, relativa alla prima stagione, e quella di Michele Zagheri hanno fatto registrare un ottimo successo di pubblico. Le vicende di mafia e camorra coinvolgono sempre i telespettatori che seguono le fiction. Questo successo farà sì che la Rai decida di girare la terza stagione di sottocopertura. Sotto copertura 3, quali novità? Nessuna certezza, quindi, per il futuro della serie televisiva di Rai 1. Per il momento non ci resta che aspettare. Noi di Gossip e TV vi terremo aggiornati su tutte le novità relative alla fiction con Claudio Gioè nei panni di Michele Romano.